Il 16 novembre 1892 nasce a Casteldario, in provincia di Mantova, Tazio Nuvolari, famoso come pilota di eh, moto ma anche e soprattutto come pilota di automobili. Eh, la sua carriera è iniziata in realtà prima ancora delle, delle gare automobilistiche e motociclistiche come autista di ambulanze durante la prima guerra mondiale ma poi dal 1920 fino al 1950 eh, corse tantissime volte vincendo tantissime volte altrettante volte il, il, il premio il primo, eh, arrivando al primo posto. Eh, era conosciuto con il soprannome di Nivola ma ancora di più come il mantovano volante, proprio per il coraggio ardente delle sue imprese, che lo fece diventare un vero e proprio mito. La gente, appunto, eh, lo seguiva in tutte le sue corse, eh, si appostava lungo le strade per acclamarlo e per applaudirlo. Eh, io, ovviamente, non l'ho conosciuto di persona, ma. Eh, mi è arrivato il suo mito attraverso una famosa canzone di Lucio Dalla, intitolata appunto nuvolare contenuta nell'album Automobili, di cui voglio citare una frase che mi sembra che riassuma benissimo appunto il mito di Tazio Nuvolari. Quando corre nuvolari, cantava Lucio Dalla, quando passa nuvolari la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore. E finalmente, quando sente il rumore, salta in piedi e lo saluta con la mano.